Oh, mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito perché è una lingua che avendo il cuore resta sempre la pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Sono Vittorino Emiliano sono uno dei due responsabili della ristorazione sociale. Eh, ristorazione sociale fa parte di Company, che è una cooperativa sociale di tipo B quindi che si occupa principalmente di inserimenti lavorativi e eh, inserimenti e reinserimenti lavorativi. La cooperativa è nata circa 25 anni fa, e nel, mentre la ristorazione sociale è attiva da circa 6 anni, sei anni quest'anno. Eh, il progetto è nato con l'idea di poter mm, apparire dei luoghi in Alessandria e poter permettere a chiunque di poter andare a mangiare in un posto carino spendendo relativamente poco. Alla ristorazione sociale non, non viene applicato il coperto, eh, l'acqua non viene fatta pagare e, e i prezzi sono molto calmierati. Attualmente lavorano circa una quindicina di ragazzi, eh, part time quasi tutti. E provenienti dai, dai più svariati contesti, quindi da, sia da dipendenze che da inserimenti, quali tirocini, provenienti dal da CISACA, dall'ENAIP, da, dalle, dalle varie realtà alessandrine. Il lavoro della cooperativa è proprio quello di fare inserimenti lavorativi, oltre a quelli c'è stato eh, sempre un inserimento, però c'è un progetto con il centro down di Alessandria, e in questo periodo stiamo ospitando due ragazze che sono fissi a lavorare tutti i giorni e sono state inserite lavoranti, cioè vengono pagate dalla cooperativa e è un bel progetto, è stata una novità per me, anche penso per Emiliano, perché noi non abbiamo mai avuto contatti con, con ragazzi o ragazze down, è un'esperienza molto bella. La nostra città è stata assolutamente sopra le aspettative, nel senso che noi facciamo circa 140-150 coperti al giorno, essendo aperti solo a pranzo, nella stagione invernale, autunno-inverno e in primavera-estate arriviamo a 200-220 coperti al giorno. Ci sono molti rapporti interpersonali che appagano al di fuori di quello che può essere l'orario lavorativo e lo stipendio che si viene a prendere perché comunque a prescindere dal presidente al part-time del due ore che inserite in cooperativa prendono tutti lo stesso stipendio proporzionalmente alle ore quindi sicuramente non si diventa ricchi però a livello di rapporti umani e di comunque bellezza del lavoro si hanno dei riscontri almeno personalmente ho avuto dei riscontri che, che mi hanno fatto crescere che mi hanno dato molta soddisfazione personale. Comunque dai tanto ma ti viene dato tanto in cambio, in rapporti umani sicuramente. No, questo po per me questo posto è casa, nel senso che oltre le tante ore lavorative che ci passiamo qua, per tanti ragazzi che lavorano qua è un punto di riferimento, è un punto che sanno che eh, dove trovano sempre qualcuno. Per me la restaurazione sociale è, è aggregazione, L aggregazione è stare bene, mangiare bene, stare bene in compagnia. Noi, I nostri prodotti, soprattutto quelli ortofrutticoli, provengono da certe coltivazioni che curiamo direttamente noi all'interno del carcere di San Michele, qui ad Alessandria. Altri, altri prodotti provengono dalle coltivazioni di San Benedetto al Porto, che è una realtà, la, la comunità di Don Gallo, creata da Don Gallo con cui noi collaboriamo spessissimo e vol volontariamente e molto, siamo molto contenti di collaborare con loro. Abbiamo degli scambi sia non solo sui prodotti ma anche di idee, siamo molto vicini come idea a questa, a questa realtà. Anche il, quello che si serve e sapere da dove arriva le, le, il prodotto, mm, secondo me ha molto senso anche nella testa delle persone che vengono a mangiare qua, perché sanno quello che mangiano poi. L'Italia che cambia parte proprio da realtà del nostro tipo, nel senso che mm, è una cosa che parte dal basso e cerca di includere le, le, le più diversi eh, settori de, de, de, dell'umanità. Secondo me l'Italia che cambia è, è ritornare a dare un, più importanza a quelli che sono i rapporti umani, che sono la base di, di tutto, di quello che è l'ambiente lavorativo, l'ambiente personale e extra lavorativo. ferma